salve cari amiche e amici che mi seguite nel mio canale di youtube chan chan adesso mi trovo fuori casa ho caricato dei video ultimamente in youtube che spero vi piacciono del nuovo materiale eh, faccio degli sforzi sempre per trovare del nuovo materiale che vi possa interessare voi fatemi sapere se vi piace e già in parte me lo fate sapere perché siete circa 80 iscritti con 6.000 visioni e quindi vi ringrazio a tutti voi per tutto l'appoggio che mi date al più presto caricherò nuovi video e non mancate di seguirmi nei miei canali stand -in di Spreaker eh, di Vimeo e Dailymotion Salve, sono sempre io, il vostro Santen Chan. Non lasciate di seguirmi in YouTube, contattatemi in Facebook, eh, anche in eh, Google Plus, Twitter, il mio canale di streghe, Santen Chan, Vimeo e daily Motion. Salve mi raccomando, vai così. Sto facendo. Sto facendo la stessa, per quello che sono uscito di casa, al più presto quando ritorno carico questo video e vedo di studiare di farne altro per il mio canale 7 di YouTube, di Youtube, Vimeo, Emotion eh, parlerò anche di Freaker, che caricherò, in facebook e anche in twitter spero di trovare dell'ispirazione per fare nuove cose eh, vabbè. ciao sì. Ci sentiamo, eh. ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao amici che mi seguite. Sono di ritorno dalla strada, adesso passo ad editare questi video, perché sono dei messaggi, anzi questo video ne farò uno di tutti, perché sono dei messaggi eh, per tutti voi e al più presto provvedo a, a fare un altro. Adesso sto usando un cellulare molto economico, credo che lo potreste apprezzare dalla qualità del video che viene. Anche da casa, non solo dalla strada, non lascio di informarvi circa il fatto che sto per preparare dei nuovi video per Daily Motion, Vimeo, YouTube, e cercatemi.